Mi fermo qui, adesso rientro nel mio ruolo di assistente alla macchina perché Roberto Scano. Non ti serve? Ok, perfetto. Allora, eh, grazie Roberto. Roberto Scano è anche lui, non sono uno dei sopravvissuti dell'anno scorso, ma con Roberto ci conosciamo, eh, appunto anch'io uso la parola, siamo amici dal 2002 quando dal suo spunto nacque la proposta di legge Campa Palmieri. Campa non era un auspicio per Palmieri, era un collega del 2002, ci mancava il terzo collega che era bene, Campa Palmieri bene sarebbe stato eccezionale, oh, però bene, eh, non c'era. E allora però, tramite lui, che io definisco il paladino italiano, il lancillotto italiano dell'accessibilità, nacque appunto quella che poi divenne nel gennaio del 2004 la legge stanca sull'accessibilità. La prima legge in Europa su questo tema, eh, la prima legge in Europa sulla carta su questo tema, perché dalla carta passare all'accessibilità per dei siti interi della pubblica amministrazione per i disabili è un cammino ancora lungo, l'anno scorso eravamo al 3%, spero che quest'anno non sia peggiorata la, la proporzione, ma è un fatto culturale, è un fatto di sapere che ci sono queste possibilità ed è anche qui un cammino che abbiamo cominciato 11 anni fa e che intendiamo appunto continuare e quindi per questo, e non solo per questo Roberto è qui a chiudere anche simbolicamente prima della chiusura istituzionale il, il convegno perché eh, quanti anni hai adesso? 18. Sempre, 18. 18 per gamba quindi 37 38 e quindi per dire insomma, non è oggetto ancora dell'azione educativa <ride> di cui ne abbiamo parlato prima, però insomma eh, ci siamo, cioè, eh, continuiamo su questa che nuovamente è una una, una battaglia molto importante. Cosa vuoi dirci Roberto su questo? Beh, eh, difatti ti ho detto di non usare le slide perché mh, la giornata di oggi mi ha dato spunto di molti, molti punti di riflessione, il tempo è poco, e eh, tiranno. Eh, come dicevi giustamente te, il problema dell'accessibilità è un problema di... culturale, eh, anche se stiamo attenti perché solitamente quando si dà la colpa alla cultura è un motivo per non fare nulla, cioè bisogna applicarsi, bisogna studiare e poi intanto non si fa nulla. Quindi la cultura va creata, eh, tra l'altro questo è uno dei pillar, uno dei, dei pilastri dell'agenda digitale europea come ben sai, cioè creare, far crescere la cultura digitale, eh, una proprio delle tematiche che la CROSS ha chiesto di incentivare è proprio la crescita delle competenze digitali perché siamo un paese che usa moltissime tecnologie informatiche, eh, come dico io, usando un francesismo per il cazzeggio, cioè molti usano Facebook, siamo il primo paese eh, al mondo per l'uso di Razzle, per giocare con le paroline, però se iniziamo a spostare dal lato ludico al lato effettivamente operativo, eh, cioè far capire qual è l'effettivo beneficio dell'uso delle tecnologie a diverse fasce d'età, e non, eh, e non crea, eh, crediamo soprattutto che... Eh, sia soltanto una fascia d'età anagrafica, uh, perché io ho avuto esperienza di molti anche ragazzi giovani che non apprezzano le tecnologie, eh, le usano esclusivamente proprio sotto il lato ludico. Stessa cosa in ambito anziani, uh, anziani, parliamo sempre over 55, giusto abbiamo detto. Uh, la considero la fascia anziano digitale, non anziano anagrafico, anziano digitale. Uh, il problema effettivamente è quello è di eh, cercare di far um, da collante tra le varie generazioni. Eh, perché eh, volevo mh, rilacciarmi al discorso di prima delle competenze eh, il lavoro che come sai abbiamo fatto come associazione a livello internazionale eh, io sono il presidente italiano di IWA International Webmaster Association eh, a livello internazionale abbiamo fatto un lavoro all'interno del CEN eh, che è relativo ai profili professionali eh, il CEN proprio su mandato europeo eh, ha creato una serie di indicazioni, un, un metamodello che si chiama E-Competence Framework che nei prossimi anni lo vedrete come modello, come oggi vedete il formato di curriculum europeo, serve per catalogare le competenze. Che significa questo? Significa avere un framework, un modello standardizzato in tutta Europa per poter definire le competenze e le conoscenze di ogni singolo individuo. Noi questo eh, lo abbiamo fatto in ambito web, abbiamo creato un gruppo di lavoro, abbiamo definito quelli che attualmente sono 21 profili professionali, tra cui abbiamo definito anche l'esperto di accessibilità tra i vari profili. Perché questo? Perché come sicuramente i, i colleghi che hanno sviluppato le app eh, l'hanno già detto chiaramente, il problema è che spesso la tecnologia consente l'accessibilità ma chi implementa le soluzioni se ne dimentica. E dico che eh, il problema effettivamente è degli sviluppatori soprattutto, perché chi produce i sistemi core e i framework principalmente fanno le cose come si deve. Perché ai tavoli dell'ISO ci sono i rappresentanti di aziende come Microsoft, IBM e altre realtà. Un sequela a quello che stai dicendo. Sì. Eh, quello che manca delle volte secondo me è proprio il fatto di far provare queste tecnologie a chi le usa. A chi le usa? Eh, io ti dico la mia esperienza personale, quando ho fatto l'applicazione l'ho mandata all'Associazione Italiana Disabili Visivi e eh, il Presidente ha detto ah sì sì, eh, bellissima, funziona, voice over, va benissimo. Benissimo. L'ha fatto un endorsement sul suo sito e se la sono scaricata un tot. Il giorno dopo c'avevo una mail da tutto questo tot che mi diceva è vero che voice over funziona ma non mi può dire se sbaglio qualcosa correggi il campo rosso, sì, mi deve dire correggi il campo nome piuttosto perché lo possa ritrovare e in realtà sono cose che sono difficili da fare perché pure il loro Presidente non se n'era ne accorto di questa cosa finché non la vai a usare facendo magari un errore o una cosa, per cui è, secondo me è molto importante coinvolgere no, la... No, L'utilizzatore in questa cosa. Ti faccio il concetto. L'esempio che hai fatto effettivamente è una delle tante regole scritte anche in ambito internazionale che dice di non affidare l'immagine esclusivamente al colore o alla forma o alla posizione. Quindi le regole ci sono, il problema è che chi sviluppa spesso le applicazioni non le conosce o non le applica. La stessa cosa vale anche per, eh, per qualsiasi settore, perché in ambito ISO, quello che abbiamo sviluppato per le interfacce software e per le interfacce web, o male alcune regole di base valgono per tutto, varrebbero anche per l'editoria. Perché è chiaro che usare un carattere che sia leggibile, con interlinea adeguata, eh, evitando il giustificato, effettivamente crea, aiuta l'utente. Quindi ci sono delle regole che di fatto sono universali, sono indipendenti dal dispositivo con cui le utilizzi. Il problema è effettivamente creare una cultura in chi sviluppa queste soluzioni, perché effettivamente eh, spesso queste barriere, quindi siamo noi stessi sviluppatori che le creiamo, quando non progettiamo, in questo caso, con l'accessibilità in mente. Quello che avviene nel mondo web è la stessa cosa che avviene nel mondo reale, non faccio più esempi di architettura perché se ogni volta Palmieri mi dice che tiro fuori il ponte di Calatrava a Venezia, però il concetto è eh, se il progetto è sbagliato fin dall'inizio effettivamente puoi fare lavoro in corso d'opera si crea qualcosa di brutto e di inusabile da parte dell'utenza tra virgolette normale. Qual è il problema eh, effettivamente che abbiamo anche? Che spesso eh, l'utente senza disabilità non capisce i benefici che può ottenere anche lui stesso dalle soluzioni accessibili. Pensiamo adesso alle pubbliche amministrazioni che hanno una valanga di obblighi di pubblicazione eh, di documenti. Se loro pubblicano documenti in formato immagine, a parte che non, sarà, non sono comunque a norma di legge perché siamo intervenuti con il decreto crescita 2 proprio facendo dell'injection nel CAD obbligando le PA a pubblicare i documenti in formato accessibile. Il problema di base è che non è nemmeno fruibile da un utente perché se mi pubblicano un bilancio fatto di scansione di 500 pagine e devo cercare un'informazione me lo devo sfogliare tutto, ma come lo devo sfogliare tutto io, se non è ben strutturato il documento ho difficoltà a cercarne i contenuti. Pensiamo quindi alla persona con disabilità motorie o visive che deve cercare un contenuto all'interno di, di un paper, cioè diventa da folli, quindi cioè, dobbiamo pensare che effettivamente un beneficio per l'utente con disabilità è un beneficio anche per noi stessi, ma vista anche dal lato della pubblica amministrazione. Uh, fare le cose fatte bene, fare dei moduli fatti bene, innanzitutto agevoliamo tutta questa utenza che ha problematica a recarsi negli uffici o a interagire a poter far tutto online, mi dai dati direttamente e comodamente da casa sua, evito quindi la discriminazione come si diceva prima di costo di spostamento della persona e agevolo soprattutto tutti i cittadini perché una cosa di base che abbiamo, uh, tutti noi lavoriamo bene o male, gli uffici sono aperti in orario d'ufficio chiaramente, un cittadino o si prende il permesso per andare presso gli uffici oppure comodamente usando la rete può accedere ai servizi online, chiaramente i servizi devono essere fatti bene, accessibili e fruibili soprattutto, perché noi parliamo molto di accessibilità, ma un altro problema che c'è effettivamente in ambito di chi sviluppa le applicazioni è che spesso le sviluppa in ambito ingegneristico, quindi con, eh, senza pensare effettivamente chi sarà l'utente finale che può andare a utilizzarle. Quindi il lavoro che abbiamo fatto noi praticamente è di aver fatto una standardizzazione di quali sono secondo noi le competenze che deve avere tra le altre figure l'esperto di accessibilità in modo che chi fa attività anche di formazione e chi fa attività anche di assunzione di figure eh, sappia identificare le diverse professionalità perché come dicevo già prima il riconoscimento degli skill e delle competenze eh, ha nomi differenti. Io posso chiamare un esperto web in un modo l'azienda lo può chiamare in un altro e c'è anche difficoltà di far coincidere la domanda e l'offerta di competenze. Questa è secondo me uno dei problemi più grandi anche nello sviluppo e il tema dell'accessibilità, a mio avviso, dovrebbe essere una baseline, cioè comunque un concetto di base che chiunque produce qualsiasi cosa deve avere una minima conoscenza di come rendere accessibile a tutti documenti, informazioni e contenuti. Grazie molto Roberto, bravi.